Io sono Ina Ligini, l'assessore del Comune di Livorno appunto al sociale, sanità terzo settore politiche abitative. Anzitutto mi preme, eh, anzitutto mi preme mh, ringraziare ovviamente gli organizzatori di questo evento, di questa iniziativa, eh, ringraziare il senatore Morra perché ecco, è importantissimo che qua noi oggi facciamo costruire eh, diverse esperienze. No, non solo quella di Livorno, quella di Pisa ma siamo andati a livello di governo centrale e riportare le tematiche delle quali tutti i giorni si parla e che tutti i giorni ci vedono coinvolti anche all'interno di un percorso come questo ritengo sia eh, molto importante. Ringrazio il, il nostro Gianfranco Mannini che testimonia questa intersettorialità tra comuni e che quindi partecipa diciamo, anche eh, mediante la sua grande cultura quella comunale di Livorno e insomma ringrazio tutti entro brevemente vorrei solo eh, approfitto mh, per fare il punto della situazione solo su alcuni aspetti eh, ecco il comune di Livorno e quindi l'amministrazione comunale eh, sin dal momento in cui ha preso mandato eh, si è trovata ad affrontare la problematica della società della salute società della salute che è stata eh, appunto sciolta attualmente io ho sottoscritto eh, l'atto e la presa ad atto dinanzi al Consiglio Comunale che decreta definitivamente lo scioglimento e che però di conseguenza eh, dà avvio a quella che è la fase liquidatoria ecco solo un punto eh, mi preme insomma, portare alla vostra attenzione perché prima si parlava di pericoli no? si parlava di rischi, di problematiche ecco la nuova amministrazione intende proseguire un percorso di massima trasparenza di eh, diciamo ehm, percorso che si è volto anche a favorire una sanità il più eh, pubblica possibile. Ecco, e ci siamo resi conto che la società della salute eh, che veniva utilizzata presso la nostra realtà comunale non era sicuramente rispondente o comunque non era proporzionata a quella che erano i bisogni dei cittadini, dato che si parla di seconda popolazione eh, che insomma, ha il più alto numero di uh, anzianità, quindi di anziani, va da sé che è necessario anche a livello di eh, integrazione socio-sanitaria pensare a un nuovo assetto, a un nuovo modello integrativo e questo lo dico perché, e mi riallaccio a quanto ho sospeso prima, perché è adesso che inizia il percorso nuovo e il percorso nuovo sarà quello di stare il più attenti possibile nel momento in cui le istituzioni, nel momento in cui l'azienda sanitaria locale, si eh, porranno eh, su questo tavolo e vedranno di intraprendere un nuovo percorso che nel dettaglio esamini il più possibile la sanità pubblica. Io sono contenta di questo risultato perché alla fine eh, la politica che ci vede coinvolti a Livorno non può che essere una politica fondata sul bisogno, sono tre le parole che insomma mi stanno guidando in questo mandato, bisogno welfare, perché welfare è un welfare che deve consentire un recupero della dignità umana, perché è solo grazie al bisogno e al nuovo welfare che si può raggiungere quella che è la mia terza parola, progettualità. È tanto che le amministrazioni comunali forse hanno perso di vista la progettualità, è tanto forse che la politica ci parla di risorse che vengono a mancare, eh, di... Eh, piano casa, questo lo dico perché insomma io stessa l'ho applicato, però eh, mi sono anche domandata come amministratore della mia città di capire qual è il percorso di affiancamento nel momento in cui decido di applicare un strumento normativo. Ecco, quindi dicevo... Ehm, Sostanzialmente, il percorso che si andrà a fare è quello di sradicare, permettetemi di dirlo, eh, l'espressione che ha utilizzato il, mh, a livello regionale, è stata utilizzata eh, parlando di nuovo assetto socio-integrativo, socio-sanitario integrativo, ecco, socio -integrativo all'interno del PISR 2012-2015, in cui si è detto che i servizi socio-sanitari sono una tempesta perfetta. Ecco, allora, di perfetto c'è ben poco trovo che ci sia una vera e propria tempesta però non... Non ritengo bisogna essere poi così negativi, bisogna in realtà partire dal dato critico, sì, muoversi da quelle che sono le criticità e anche con il buonsenso, perché trovo che anche gli amministratori debbano adottare il buonsenso anche nelle decisioni politiche, ripensare a un nuovo percorso, quindi a un percorso che miri veramente ed in concreto a una tutela eh, il più possibile del bisogno umano. Non ritengo insomma sulla società della salute questo è eh, quanto è avvenuto, sulle politiche abitative colgo solo l'occasione. Attualmente l'amministrazione comunale sta lavorando eh, in congiuntura con le prefetture e quindi siamo riusciti con molto dialogo anche a raggiungere quello che è il percorso della graduazione, ovviamente per coloro che rientrano ai sensi del decreto ministeriale 14 maggio 2014, poi insomma trasfuso nella legge nel percorso di eh, morosità incolpevole, su questo mi auspico che il governo sempre di più lavori ad implementare e incrementare il fondo di morosità incolpevole, la notizia recente era stata del 4 dicembre quando si è detto che anzi andranno più risorse alla morosità incolpevole, quindi politiche abitative che eh, invece saranno politiche consapevoli. Cioè, capendo che da un lato abbiamo il problema delle occupazioni abusive, che però a mio avviso devono rientrare in contenuto legale, perché solo questo il procedimento che possiamo fare per avere una maggiore consapevolezza delle, degli immobili, dei, eh, delle proprietà che noi stessi eh, diciamo, abbiamo e di cui siamo proprietari, quindi da un lato abbiamo le occupazioni abusive e su questo si sta lavorando invece per farle rientrare in un contenuto normativo, dall'altro abbiamo la morosità incolpevole e dall'altro ancora abbiamo quelle che sono eh, state chiamate delle situazioni... Nelle soluzioni alternative a quelle che sono le emergenze abitative. Io faccio riferimento a questo convegno internazionale che insomma, ho organizzato con i miei uffici e che finalmente a Livorno mette, eh, mette un po' lo sguardo altrove: dall'accoglienza all'abitare sociale, esperienza. Questo lo dico perché, perché eh, a Livorno avremo finalmente eh, la realtà di Copenaghen, Danimarca, Berlino, Germania, eh, Padova, Bergamo e che sono tutte ovviamente realtà che possono farci capire se i nuovi strumenti possono essere tra virgolette trapiantati e prendiamo quello che c'è di buono e consentire una migliore e più efficace risoluzione dell'emergenza abitativa. Questo era eh, l'ultimo aspetto mm, direi che eh, per lasciarvi eh, anche l'evento che ci vede qui oggi coinvolti, mi ricorda tantissimo quelle che sono state chiamate le buone pratiche eh, buone pratiche eh, insieme a progettualità non possono che ancora una volta rappresentare forse un punto iniziale ma che non deve mai essere perso di vista oggi più che mai deve rendersi costante e quindi rafforzato, eh, buone pratiche che possono costituire eh, insomma, un punto di partenza non solo a una sanità pubblica ma anche un diritto alla casa che, eh, scusate la ripetizione, non è un punto, non dovrebbe almeno costituire un punto di arrivo ma semplicemente un punto di inizio. Grazie a tutti.